che cos'è che mi, mi, se mi porta più vicino a Dio era, una domanda, era la domanda che mi facevi ieri yes. cosa, ci, cosa ho provato io personalmente a studiare la yeshiva ma è, al di là della conoscenza che è sempre importante sapere dove abbiamo le radici credo che andà, cioè, dovrebbe venire la voglia di andare a recuperare le radici cristiane come erano anticamente all'inizio per la comunità che le ha portate qua cioè, noi non ce l'hanno portato gli americani l'Evangelo gli americani l'hanno avuto dagli inglesi gli inglesi l'hanno avuto dai latini, dai monaci dai monaci, monaci latini e noi qua l'abbiamo avuto dai siriaci adesso quando saremo in San Vitale faremo un'esperienza là dentro di sentire alcune cose della, della liturgia in lingua siriaca come veniva fatta qua cioè voi andate a prendere le guida di Ravenna tante volte prendevano in giro i siriaci gli abitanti del posto che erano poi maestranze erano venuti a lavorare erano venuti a fare i, i mosaici eh, erano venuti a fare commercio erano venuti a fare militare sotto le insegne romane no? avete sentito cosa ha detto lui no? su, su eh? che era un mercante comunque e... È la prima lingua nella quale hanno proclamato l'Evangelo qua è la lingua aramaica, che era quella di Gesù, e in siriaco. E poi dopo sono arrivati eh, i, i greci, quindi in greco, come è stato scritto nel Nuovo Testamento. Quindi si va a recuperare le, le radici di chi ha portato l'Evangelo qua. Poi la storia ci, ci spiega purtroppo delle guerre con gli ariani, e poi la, la, la latinizzazione forzata, il decadimento dell'impero di Bisanzio, quindi le divisioni tra i cristiani di tutte le denominazioni possibili immaginabili, e immaginabili, e quindi ci può portare soltanto al desiderio di arrivare al capitolo 17 di Giovanni, che nella verità, cioè in Cristo, che siano uno questo è quello che personalmente credo sia importante vedere come veniva fatta la, la divina liturgia all'epoca con la lingua santa per esempio che non è poco visto che noi ormai è tutti in italiano in inglese, in francese, in giapponese e in spagnolo e, e quindi è un po' andare a recuperare le radici e vedere che noi abbiamo le radici piantate bene per terra l'incarnazione del verbo me da quello, per esempio, ecco, non so se ho risposto, però personalmente a me da, questo, mi da questa cosa qua. So da dove vengo, non sono in balia di niente, faccio parte del corpo di Cristo che duemila anni che ce ne ha passati di tutti i colori. Oggi parlando per esempio di Giustiniano, l'immagine che vedrai di Giustiniano è di un Giustiniano uscito dalla peste. Sono morti tutti, lui si è salvato o c'aveva degli anticorpi che erano dei coccodrilli, o deve essere successo qualcosa si è salvato e vedremo, lo vedremo raffigurato come l'imperatore salvato possiamo dire salvato, perché sono morti tutti, lui si è salvato tutta la sua corte, è una peste terrificante pure Giustiniano è uno che l'ha potuta raccontare e per lui la salvezza è che poi muore la moglie Rimane vedovo, non si risposa. Tutti gli anni il 29, questa è una cosa pagana però. No, non è pagana, è cristiana. Diciamo l'ascesa la, la, al cielo di sua moglie, che vedremo oggi come è stata raffigurata da Massimiano, come Apocalisse 17, c'è Vitale anche se i monofisiti la considerano santa perché lei era monofisita lei è considerata santa i monofisiti tuttora la pregano e ne ha combinate di tutti i colori leggete Procopio di Cesarea quello che scrive di lei a corte insieme a Massimiano ovviamente il 29 giugno con una rosa rossa in cattedrale a Santa Sofia, che adesso è diventata la, la moschea, eccetera, una rosa rossa sulla tomba della moglie. Istanbul sì, Costantinopoli, Istanbul. E, e lui non si è mai più risposato, è rimasto consacrato a questo amore eterno e praticamente ha fatto i voti monastici. Si è riempito il palazzo di, di monaci, di vescovi, di monaci e studiava teologia tutti i giorni ed era uno anche molto bravo. Al di là che ha fatto il digesto, l'avvocato l'ha studiato, il digesto, ha detto che è stato il primo grande codice che univa ovviamente le leggi cristiane e le leggi dell'impero, perché i cristiani avevano tante leggi, oggi no, oggi pace, amore, fratellanza, ecologia e le leggi, uno vive come vuole, come pensa, come pensa, invece una volta c'era proprio un codice che è la... la lo scheletro di un corpo sono le leggi lui ha unito queste due cose ha chiuso dentro il pazzo e ha fatto il monaco praticamente, fino alla morte e il suo braccio destro l'ha mandato qua per salvare tutto l'occidente che rimane o agli ariani o addirittura i pagani ostrogoti, goti, visigoti di unni quando erano cristiani erano ariani, quindi non erano cristiani. E quindi c'è stato questo, questo volere già, tra il IV e il V secolo, recuperare le radici. Poi è chiaro che con lui nasce anche il papismo. Cioè l'unione eh tra la chiesa e l'impero, cioè tra il trono e l'altare. È vero, ha creato dei problemi enormi perché è l'imperatore, e quando parlo di imperatore parlo solo dell'imperatore d'Oriente, non di quello d'Occidente. Carlo Magno non si è mai firmato imperatore, Carlo Re. È un'invenzione latina che lui sia imperatore, non esiste, c'era imperatore a Bicenzi. Cioè questo è, è, è chiara. essere poi l'hanno studiata a tavolino impero d'Occidente ma non c'è mai stato un impero d'Occidente mai l'hanno creata a tavolino l'impero c'era d'Oriente I successori degli imperatori romani i custodi della cristianità erano là gli imperatori venivano unti col santo Miron anche loro come messia ma cosa vi ho detto il primo, primo giorno la prima volta che ci siamo visti si è risolto il problema tra il messia davidico e il messia aronnide? Il Messia, l'unto di Dio, sacerdote, che non c'entra niente col Messia re. Hanno mai risolto il problema gli ebrei? Mai. Se no non capiremmo il passaggio dai Seleucidi agli Asmonei, dagli Asmonei al periodo di Cristo, questo tentativo di unire il trono e l'altare. I sacerdoti dicevano noi siamo re. Non l'hanno risolto loro? Devono ancora risolverlo loro? Possiamo risolverlo noi? Noi abbiamo ereditato questo problema. eh unione tra l'altare e il trono. E in Occidente a volte il Papa aveva la meglio, a volte no, vi ricordate no? Il Federico II, vi ricordate, con Enrico IV, la lotta per le investiture, eccetera, di qua. Di là l'hanno risolto perché? Perché l'imperatore convocava i concili ecumenici. Perché in Oriente non ci sono più stati, perché non ci sono stati più concili ecumenici dopo il VII secolo? Perché l'imperatore non li ha più convocati finito, chiuso, per decidere su questioni politiche e religiose, che è la stessa identica cosa, nella storia è la stessa identica cosa, non c'è differenza, siamo noi che da 200 anni da questa parte pensiamo che quando preghiamo facciamo una cosa e poi quando andiamo a votarne facciamo un'altra, l'epoca non era così, pare che non si poteva neanche votare, quindi la risposta è andiamo a recuperare le radici le radici delle cose basilari, i riti battesimali, l'eucaristia, la preghiera, i salmi. i dicevano, ah ma loro stanno lì sempre di risalmi, la gente del posto, per criticare i seriaci dicevano, ah, ma sono sempre lì a salmeggiare, a salmeggiare, eh, per noi è importante, vuol dire che questa gente tutti i giorni recitava i salmi, in aramaico, erano dei targumim, erano delle parafrasi aramaiche del testo ebraico, chiaramente, però loro, nella loro lingua, recitavano i salmi, pregavano tutti i giorni, dicevamo quelli pregano tutti i giorni, li insultavano proprio, consideravano gente di. eppure erano quelli che hanno portato il Vangelo qua. Sì. Sì. Allora carissimi, vogliamo fare anche una domanda che ci aiuta anche per questi tempi che viviamo, no? Perché eh, abbiamo detto che Ravenna è stata capitale dell'impero romano, quando l'impero era già nella fase di declino, no? Il grande impero più potente del mondo di cui tutti volevano farne parte, adesso comincia a declinare, quindi c'è una fase di cambiamento eh, storico molto importante. Poi Walter ha citato la peste, no? questa parola ovviamente ci ricorda quello che stiamo vivendo adesso nella percezione comune anche dei credenti secondo me in questo tempo stiamo riflettendo c'è un'atmosfera troppo apocalittica se vogliamo no? eh, non so, probabilmente anche voi potete dire se sì. condividete o no ma sembra quasi che siamo all'apocalisse no? allora questo modo di sentire l'apocalisse cambia anche il nostro modo di vivere la fede e anche di predicare e anche di evangelizzare allora io volevo chiedere a Walter se ci sono delle similitudini fra questo periodo che stiamo vivendo, di cui lui ci sta parlando, rispetto a quello di adesso e se c'è uno sbilanciamento veramente troppo apocalittico, perché questo non farebbe bene alla nostra fede, cioè dobbiamo viverla in modo equilibrato, forse ritrovando proprio le radici, no? Eh, quindi una domanda un po' articolata. No, no, chiaro. Sempre... No, ma abbiamo tempo allora come, eh, come io avevo già avuto modo di dire nella sua trasmissione ti ringrazio di avermi chiamato facciamo finta di essere nel 1944 proprio qui ci sono i nazisti deportazione degli ebrei bombardamenti oggi sei bombardamenti, cioè questa città è stata rasa al suolo praticamente dagli, dagli alleati dagli inglesi dagli inglesi gli inglesi avevano le brigate ebraiche che sono lì venuti a liberare questa terra però intanto noi nel 144 qua abbiamo un macello guerra nazista bombardamenti, il mondo in fiamme, il mondo in fiamme, altro che peste non era un bel momento gli ebrei perseguitati non avevano lo stato ebraico però sono quelli che sono venuti qui a liberare questa terra e in questa terra è nato Mussolini a pochi chilometri da qua bel segno apocalittico anche quello noi vedremo che in ogni epoca si è pensato di vivere l'apocalisse noi entreremo a San Vitale e, e Massimiano ci dice i tempi sono finiti siamo in piena apocalittica lei è la prostituta la città dei sette colli di Costantinopoli la prostituta ce lo dice chiaramente allora stare, stare preparati, vedi? Città di Sette colli Ravenna Costantinopoli Però lo dice lui che è stato a Costantinopoli Lo dice lui che è stato a Vescovo qua Ma è stato a Corte Quindi ne ha viste di tutti i colori E quindi oggi vi spiegherò questa cosa E addirittura prenderà l'Apocalisse E lui che è committente quindi Quello che ha pagato ed era presente ai lavori Salvo qualche mese Che era, era andato a fare il suo secondo viaggio A Costantinopoli in questi 11 mesi dove hanno fatto, dove lui era il committente, quindi lui ha chiamato le maestranze in Siria che hanno preparato i cartoni dalla Siria e li hanno portati qua perché l'imperatore e l'imperatrice qui non sono mai venuti ma oggi lo vedremo ha preso l'Apocalisse 17 lui che è stato un grandissimo biblista e liturgista e leggeremo l'Apocalisse 17 vedendo, vedendo, vedendo, vedendo il mosaico lui sta, sta già dicendo poi vi parlerò della storia dei tre magi lì ci sarà la fine lì ci sarà l'unione di tutte le religioni lì ci sarà l'unione dell'anticristo del falso profeta contro la chiesa e contro Israele lo dirà chiaramente questo in maniera chiara è un messaggio che viene da qua per il futuro il problema è che loro erano convinti di viverlo nel loro presente convintissimi lui veniva da quella corte e dice lì c'è un macello lei era ancora viva eh? è morta di cancro qualche mese dopo se cioè, voi andate a vedere, guerra, battaglia, scontro della Nike a Costantinopoli, 13.000 morti ammassati in una notte, tra il 13 e il 14 gennaio, in una notte, 150.000 morti cristiani in Medio Oriente, della fazione avversa tra nistoriani monofisiti dichiarati da lei, voluti da lei. L'imperatrice. Quella di Apocalisse 17, secondo Massimiano. Quindi in ogni epoca c'è questo problema. Pensate che quando c'era Napoleone che entrava nelle chiese e li tramutava in ostelli di cavalli e postriboli. Io ho visto delle cronache scritte dai parroci in queste zone pensate che non, non pensassero all'apocalisse? cosa dice Lev Tolstoj in guerra e pace? scritto in russo e in francese cosa diceva di Napoleone? che era l'anticristo era il falso profeta era un demonio incarnato vogliamo parlare di Hitler? o vogliamo parlare eh, che ne so di Mahomet? Machumet, cioè in ogni epoca in ogni epoca chi viveva a quell'epoca pensava fosse la fine vogliamo parlare della prima guerra mondiale con la spagnola non si sa quanta gente sia morta c'è chi dice 50 milioni chi 60 milioni ma non abbiamo esiti della spagnola dall'Asia e dall'Africa solo in occidente dai 50 ai 60 70 milioni noi con questa pandemia, due, tre. Sì, però c'era anche la prima guerra mondiale. Parliamo del 1917, 1918, 1919. Pensate che non pensassero alla fine del mondo? Tutti gli imperi che cadevano. Chiedetelo ai russi cosa è successo nel 17 in Russia. La cristianissima Russia distrutta dal comunismo. Chiese bruciate. E non guardavano mica in faccia se erano cristiani di, di evangelici, luterani... Uh, cattolici ortodossi chiaramente la religione principale li accoppavano tutti eh. cioè, non chiedevo scusi lei da che confessione è sì, cristiana ma il sangue dei martiri è quello che unisce la chiesa da sempre è quella che produce i cristiani e questa è stata una terra anche di martirio quindi stiamo con le lampade accese però non è che uno impazzire cioè quando noi diciamo il padre nostro venga il tuo regno gli chiediamo che venga il suo regno non è che gli chiediamo stai per conto tuo vieni tra un po' quando facciamo il simbolo apostolico diciamo di nuovo verrà nella gloria giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine lo sentiremo in lingua seriaca a san vitale dopo in maniera solenne così anche quei muri di nuovo no? sentiranno la liturgia di 1600 anni fa a proposito anche San Vitale è stata consacrata da Massimiliano Polina, Santa Polinaro uguale domani anche lui consacrata da lui eh, non so se ho risposto lo sbilanciamento, lo sbilanciamento beh mentre andiamo possiamo andare sicuramente a prendere un caffè mentre andiamo ma quindi voi ritrosferia è No, C'è ancora. però la minoranza nel, nel... Qui è sparito proprio. Eh. C'è cioè nel mondo cristiano, poi alla fine... Sono... No, no, no, è rimasto, è rimasto. È stata la base di, di anche di quell'Alessandrino di quell che poi è diventato il canone romano. No, è rimasto. Quello che sentirete là oggi è un pezzo del, del, del, della, della liturgia antiochiana che è di 1800 anni fa, quasi 1900 anni fa. No, no, è rimasto, è rimasto, assolutamente. Io ho partecipato più volte. Perché poi in aramaico, insomma, sì, in siriaco, sì, sì, che ci capisci, capisci, lo capisco meglio del greco di sicuro, che poi a forza di dai e dai, dopo lo capisci per forza, come la nonna sapeva il riti latino, voglio dire, alla fine stiamo con i piedi per terra, però insomma, una volta che partecipi 20, 100, 200, 300 volte, alla fine. i leoniani? È... No, i leoniani sono ortodossi, lui è il vescovo che si chiamava Neone, quindi sono che l'ha fatto il Vescovo Neone, la parte superiore ortodossi. Sì, sì, Ortodossi, sentite chiesa Ortodossi e, e, e sotto invece era il Vescovo Urso che era il suo predecessore che ha fatto la parte della base sotto dove c'è la vasca battesimale che però non è a quel livello lì, era più bassa eh? è, è, è almeno un metro, se vedete Posso sì? aggiungere una cosa? Rispetto a tutto quello che hai detto a tutti gli eventi che potevano fare che l'apocalisse sì. era imminente, c'è un fatto proprio, no. non esisteva lo Stato di Israele. Sì, sì, è certo. E questo è sì, sì, sì, sì, un appuntamento necessario sì, sì, nella sì, storia. Assolutamente sì, però nel passato se ne fregavano e pensavano di viverla loro. Sì, sì. È ah, beh. Questo è un po' da sparpiare con tutto il resto. Potrebbe... Assolutamente sì, assolutamente sì. Su questo non c'è alcun dubbio perché il Tempio è stato distrutto nel 70, la diaspora ebraica nel 135 e già dal 70 al 135 c'era qualcuno che pensava già di vivere l'Apocalisse con i romani. E il libro dell'Apocalisse è stato scritto in un periodo lì come se fosse una cosa imminente. L'Apostolo Paolo stesso ha detto oh, qui da un momento all'altro arriva e siamo in quello Iato lì. no? Dopo c'è il grande evento del... Della... Dopo, dopo, il, eh, dopo sì. tutto che è successo c'è stato un proprio... Sì, dopo la, Shoah, eh, dopo la Shoah, tre anni e mezzo dopo no? la, la, la chiusura di Auschwitz, eh, come il profeta Ezechiele dice, eh, vi riporterò nella vostra terra, l'ho detto e lo farò. E l'ha fatto. E quindi da lì si è in un'epoca sicuramente diversa, ma posso anche aggiungere l'accelerazione. L'accelerazione dei tempi è dovuta all'accelerazione della comunicazione, noi siamo qua in diretta, parliamo, facciamo, tutti ci vedono come se fossero qua, le notizie appena succedono, anzi addirittura c'è gente col, col telefonino che diventa cronaca, non è più storia, cronaca, e, tu, e tutto viene, viene velocizzato, velocizzato, velocizzato.